Ciao sono Iris, oggi io ti voglio dare dei consigli e delle linee guide su quanto può costare un viaggio di nozze, perché spesso hai in mente una destinazione ma poi non sai quanto puoi andare a spendere. Se tu hai un budget da 5.000 euro in giù, io ti posso consigliare un po' tutta l'area del Mediterraneo, quindi sfruttando i 15 giorni di congedo matrimoniale potresti fare un combinato di due isole greche, piuttosto... Che il Nord Europa o un tour in Russia o una bella crociera, se invece vuoi andare un po' all'estero, allora io ti posso consigliare 15 giorni a Cuba, suddivisi tra un tour di una settimana e un tour di mare. E la stessa cosa è valida sia per la Thailandia piuttosto che per l'Indonesia, dove potresti appunto visitare l'isola di Bali in 5-6 notti e poi fare un'estensione mare alle isole Gili. Se vuoi una meta un pochino più medio orientale potresti visitare per qualche giorno Dubai oppure Abu Dhabi e poi recarti al mare per esempio l'isola di Mauritius. Io spero di esserti stato d'aiuto, averti dato almeno un'idea delle varie destinazioni per importi dai 5.000 euro in giù, ma ti consiglio comunque di prendere un appuntamento, anche perché um, questi importi possono variare notevolmente in base ai servizi che puoi scegliere. Eh, contattami pure e ti aspetto a presto, ciao!